Il profumo del fiore di pesco sprigiona anche la sua bellezza. Ti travolge e lo percepisci nell'aria e sulla pelle. È un profumo che sa di leggerezza e di colori. Sei arrivato con la primavera. Inaspettato. Momoco. Fiore di pesco. Il mio gatto e il suo nome si sono riconosciuti in un equilibrio perfetto. Momoko, il mio gatto. Soffice e lieve come il fiore di cui porti il nome. Incontri il mio sguardo. Mi avvicino. Sfiori il mio viso come nell'intento di strusciarti. esiti le tue orecchie hanno percepito un suono lontano ti volti di scatto fai un salto e ti avvii verso la porta ti soffermi ad annusare l'aria sulla soglia riparti Vedo la tua figura longilinea allontanarsi. Ombra e luce che si trasformano verso l'intensità del sole. Mi piace l'idea che ci si perda per un po', per ritrovarci. E quando ti ritrovo è sempre meraviglia.